cari amici eccoci qui nella base operativa che è la cucina la prima cosa che dobbiamo dire è prima di iniziare a parlare proprio di ciò che noi cuciniamo proprio il contenuto dobbiamo spendere alcune parole, alcuni minuti su quella che viene definito l'utensileria secondo le scritture come voi vedete qua in un esempio abbiamo una divisoria di attrezzi che io vi consiglio avere di tre colori perché? Perché se no dovete mettere degli scotch qui, qui e qui perché tre sono le categorie di ciò che si mangia. Ciò che è dedicato, per esempio, al latte: al latte, al latte, ciò che con colore diverso è dedicato all'uso della carne quello che viene definito il parve o comunque legati alla verdura e non vanno mischiati né con la carne né con il latte. Questo è importantissimo non solo perché è una norma biblica, i riferimenti sono tanti e ve li faremo nelle prossime lezioni, ma esiste un concetto base in cucina, cioè in cucina si fa chimica, quindi ciò che è basico non deve essere confuso e mischiato con gli attrezzi che lavorano l'acido perché sennò no si creano dei reagenti che non sono assolutamente positivi un'altra cosa importante è riuscire ad avere se fosse possibile due lavelli o divisi a metà ma certamente un ripiano del genere che sarà molto utile non solo per l'igiene ma vedremo anche per fare la salatura delle carni che vanno sempre fatte o in maniera perpendicolare o in maniera inclinata. Questo è molto importante perché questi usi, questi utensili che possono essere e dovrebbero essere di plastica e mai di legno perché se no assorbono, sono fondamentali per tenere ben definito e chiaro tutto ciò che noi usiamo per mangiare la stessa cosa e concludiamo riguardo i tegani, ci sono dei tegani che vengono usati per la cottura delle carni altri che vengono usati per la cottura del latte e altri che viene usato per la cottura, come vedete qua a vedere, grazie per i vegetali ecco bene ehm, ecco. quindi questo è più o meno la, ehm, il corretto uso degli utensili in cucina se vogliamo cucinare secondo Dio nella seconda parte del video vedremo la consegna indiretta della, in questo caso della carne e degli insaccati cashier quindi come vanno trattati come vanno ricevuti come vanno imbustati e soprattutto vedremo in freezer come vanno collocati alla prossima alla consegna vedrete in diretta la consegna di questi elementi fondamentali per chi fa uso di carne se qualcuno non dovesse fare uso di carne benissimo eh, diciamo che pone il timing biblico eh, prima del diluvio va benissimo vedremo come si può fare per chi usa diciamo la cultura vegetariana che è assolutamente compatibile con il dato biblico perché ricordiamo e concludo che l'uso della carne è un uso permesso e lecito, ma non è un obbligo nel senso che Dio permette l'uso della carne ma lo permette non è l'ideale e non è ciò che sarebbe spiritualmente performante vi saluto vi ringrazio e il prossimo video avremo la consegna della carne e come si fa lavorare, imbustarla, fare lo stoccaggio che non deve mai superare i due mesi per evitare necrosi. con il pozzetto che vedremo ehm, della ghiacciaia che deve essere tarato di 26-27 gradi sotto zero. Ciao e alla prossima, alla consegna della carta.